La sua vita, una vita turbolenta, attraverso le parole scritte da Giovanna, recitate dal sottoscritto, cantate da Sinatra. Assolutamente. Guai a cantare Sinatra, Sinatra va ascoltato con la sua voce. Ma... Un ragazzaccio che però aveva una caratteristica che noi, da questo spettacolo emerge evidente, il coraggio di vivere le cose a modo suo, non a caso la canzone che racconta la vita di Sinatra e lo spettacolo che mettiamo in scena noi. Il successo è la miglior vendetta, quindi, quindi my way, bisogna vederlo.